Amen. Ok, <coughs> vogliamo cominciare appena si visualizza l'immagine. Ok, okay. <coughs> sì, si vede, mm, questo lo mettiamo così, perfetto. Benissimo. Ok. Bene. Eh, sa, si, sì, si sente bene, cari amici, eccoci nuovamente giunti a un eh, nuovo video. Chi vi parla è sempre Alessio Evangelisti. Felice di tornare nuovamente con voi <coughs> e in, in questo nuovo video intitolata appunto la chiesa giudicata, punto di domanda, giudizio, pretrono bianco, rispondo al fratello Giuseppe Longo. Benissimo, allora, caro fratello Giuseppe Longo, Dio ti di benedica, fammi mettere la, la Bibbia. Ok, vogliamo continuare Diciamo questa serie di video dove io e il caro fratello Giuseppe Longo e ci stiamo eh, confrontando. Questo è molto buono, questo è molto bello, che i fratelli, <coughs> sottolineo il termine fratelli, io non mi confronto con tutti. e mo Io adesso non voglio entrare in questo, <coughs> ma non mi confronto con tutti. e Anche nella fratellanza non mi confronto con tutti. C'è chi lo fa e fa bene, io no. E quindi io mi confronto con il fratello eh, Giuseppe, perché eh, intanto è un fratello, potrei anche confrontarmi con gente che diciamo non sono fratelli, ma non di certo con l'ultimo ino arrivato, no, perché io sia qualche cosa, ma se eh, vai appresso a ogni mosca che passa, le mosche sono miliardi, non ce la faresti, insomma e poi di gente eh, che non ha molto cervello, in giro ce n'è tanta, la parola di Dio proprio ci ordina di non fare questo. Questo per quanto riguarda il mondo non cristiano. Sostanzialmente io evito questo. Più che altro faccio opera di denuncia e quant'altro. Mentre invece nella fratellanza pure, non è che mo, chiunque voglia eh, confrontarsi con, con me o, co, o, co, o chi che sia, uno prende e va. No, no, no, no. Io eh, ho, diciamo, scelto il fratello eh, Giuseppe Longo un po' per caso, mi ci sono trovato. È un fratello che amo nell'amore del Signore, lo stimo, gloria a Dio, lo saluto, saluto anche sua moglie, gloria a Dio la sorella Daniela. Questi confronti sono molto importantissimi, di vitale importanza, non pochi non, hanno, non stanno comprendendo eh, questo, ma non, non gliene posso fare un torto, magari so, sono io chi, chi sta in torto. Invece confrontarsi insegna tante cose. Insegna che i fratelli possono benissimo, possono benissimo confrontarsi e mostrare come due fratelli, nonostante eh, ci siano delle eh, fortissime eh, divergenze, perché non, non pensate che questo tema non sia una fortissima divergenza. Alcuni dicono, ma questo argomento prescinde dalla salvezza io rispondo ni, ni, non è proprio così, ecco. dipende perché è un argomento purtroppo per alcuni che si tocca il fondamento, sì, quello che fa la differenza però ovviamente non è da paragonarsi a negare la trinità ovviamente o e non è da paragonarsi neanche a proprio negare il rapimento della Chiesa perché se uno nega il rapimento della Chiesa io proprio non ci perdo tempo non ci parlo o lo ignoro o lo denuncio quindi non è da paragonarsi così ovviamente ma è un eh, tema delicatissimo per tantissimi aspetti perché poi io ho notato questo tema come tanti altri temi tipo la predestinazione chi intoppa in questi temi poi comincia, come dice il Salmo, un abisso ne chiama un altro, poi inizia a dire ora una cosa, ora un'altra, ora un'altra e aggiungere anche alcuni piccoli, altri non piccoli, errori dottrinali. Quindi è di vitale importanza. Quello che differenzia, diciamo, la persona, eh, diciamo, la situazione, ovvero che, eh, quando ho detto è, eh, implica va a toccare la salvezza del, diciamo, della persona mi dipende da persona a persona devi sempre valutare la persona che porta eh, questa dottrina qua perché oggi non è il caso del fratello Giuseppe il fratello Giuseppe è un caro fratello noi pensiamo che lui sbaglia lui pensa che noi sbagliamo ma gloria a Dio ci vogliamo bene però ci sono tanti che predicano il rapimento post tribolazione e sono dei veri e propri empi, dei veri e propri empi, ma non è il caso del fratello Giuseppe. Eh, dipende, quindi dipende dalla persona, dipende. Quindi devi sempre vedere la persona, questo è molto importante. Una dottrina eh, può essere molto pericolosa, no, non è adesso questo, perché una dottrina di demoni getterebbe la persona se uno si mette no, a seguire la dottrina della macumba dice adesso estremizzi estremizzo se tu ti metti ad, a seguire la dottrina della macumba la dottrina del satanismo la dottrina del, della massoneria non mi venire a dire che ti salvi l'anima quindi la dottrina è importante alcuni dicono eh, quello che conta eh, non è ciò che è scritto benissimo come fai a stabilirlo? No, perché è scritto, ha ah, è scritto nella Bibbia, gli apostoli hanno fatto questo, come fai a sapere quello che hanno fatto gli apostoli? Perché sta scritto. Quindi vedete, alla fine la dottrina è il fondamento di tutto. Noi dobbiamo operare, benissimo, dove sta scritto che dobbiamo operare? Nella Bibbia. Torniamo a ciò che è scritto. Quindi la dottrina è un qualcosa di fondamentale. Togli la dottrina hai distrutto, tra virgolette, il cristianesimo. Quindi questo è molto importante. Benissimo. Quindi, eh, fare questi video serve a molto, anche perché così i fratelli vedono come si rapportano due fratelli. Poi, il fratello Giuseppe Longo, nel, nell'ultimo video che ha fatto, mi ha aperto la mente, eh, mi ha detto i testimoni di, Ge di Geova stanno in finestra e guardano perché loro non sono abituati eh, che due, due fratelli eh, o due persone con idee contrastanti possano dialogare. Per loro non c'è questo. Quindi a, ma a maggior motivo esponiamoci affinché i testimoni di Geova, che addirittura sono capaci di buttare fuori di casa un figlio, una figlia, un genitore, cose abominevoli, Lo stracismo no, questo non è l'amore di Dio un figlio non si rinnega mai non si rinnega mai anche se un figlio fa cose gravissime che merita di andare in carcere giusto che vada in carcere e paghi ma il genitore deve andare in carcere a trovare suo figlio è sempre figlio è sempre figlio come fate a buttare fuori di casa un figlio una madre un padre ma chi siete? Umanamente parlando, biblicamente parlando, vabbè, lasciamo stare, non è questo l'argomento. Seguite il canale del fratello Giuseppe Longo che tratta queste cose molto bene. Ho diviso, eh, condiviso diversi video suoi perché reputo il fratello Longo che lui gestisca uno dei migliori canali di confutazione di dottrine gioviste in Italia è uno dei migliori ce ne sono anche altri senza offendere nessuno quindi seguitelo quindi tutto questo è molto importante poi è giusto pure che i fratelli possano sentire le due campane perché devi sentire una sola campana perché devi sentire solo e questo lo dico a me devi sentire solo alessio evangelisti è giusto che tu senta anche degli altri cari fratelli tipo giuseppe longo viceversa perché devi sentire solo giuseppe longo senti anche me poi io quando faccio questo genere di video sono molto cerco di essere corretto apro i commenti ho caricato un video completo del fratello Longo dove mi andava a confutare nell'amore del Signore dov'è che sto sbagliando? perché tutte queste accuse nei miei confronti? state sempre a puntarmi il dito contro Ma voi pensate che mi spostate emotivamente? Non mi conoscete non mi conoscete, ma no perché io sono forte, perché so in che ho creduto. Non mi spostate, io vado avanti per la strada che reputo sia biblica. No, non è sbagliato quello che io sto facendo, assolutamente. Se fosse sbagliato cesserei. All'estero si usa fare dei dibattiti nell'amore del Signore, con tutti, con tutti quando è possibile, non sempre quando te va, non sei obbligato, non è una regola, non è che io, uno dice faccio il dibattito perché sono obbligato, obbligo non ce n'è, ma se vuoi farlo si può fare, così come si può denunciare, così pose, si, si possono fare tante cose, così vedete anche come parlo io quando mi rivolgo a una capra, a un'apostata, i toni che uso, i termini che utilizzo, e la differenza quando invece faccio un video nei confronti di un fratello, anche se non la pensa come noi, ma uso altri termini e ho un altro sentimento. Benedetto il nome del Signore. Bene, quindi siete tutti benvenuti. Tutti quelli che non siete d'accordo, i, i commenti sono aperti anche perché siete cristiani, non penso che veniate qui a dirmi le parolacce. O come qualcuno ha fatto da qualche parte che si, si, si mettono a dire su di me al, eh, o su di noi loro sono così perché hanno letto dei libri ma che state dicendo ma tu mi conosci sai se io ho letto so questo perché ho letto dei libri non lo sai potrebbe essere potrebbe non essere ma perché vai a dire a accusare in modo tassativo la vita privata di una persona che ne sai tu di me a me mi avete detto di tutto che ho le lauree in teologia che ho tutte le scuole bibliche del mondo che ho... no, di tutto e, e io e voi non ci siamo mai andati a prendere un caffè ma non vi vergognate e poi andate a prendere adesso fratello uh, Longo non ce l'ho con te prima di entrare nella privacy di un fratello ecco perché io ci sto molto attento alla privacy ma non vi vergognate di andare a dire certe cose Ma La lasciamo stare va bene tutto quello che diremo, che faremo, che leggeremo, lo diremo, lo faremo, lo leggeremo sempre nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Metterò sotto in descrizione il link dove io in parte vado a rispondere al fratello Giuseppe, in maniera tale che ehm, se dico qualcosa di sbagliato, me lo possiate, eh, ovvero se metto in bocca delle parole al fratello Giuseppe, mi, mi possiate dire guarda che non è così ok così io poi chiederò scusa bene poi come già detto intanto ti voglio dire che tu hai, la, hai lasciato un commento fratello Giuseppe dove hai detto che io non ho letto il libro di Vittorino e questo è falso, fratello, hai detto una cosa che non corrisponde al vero, io lo devo dire pubblicamente, perché mi hai, mi hai eh, attribuito una cosa, diciamo, per errore, però bisogna dire la verità. Io ho letto il libro, il libro di Vittorino, non era un, un commento fatto da qualcuno, c'era cioè solo la prefezione, quindi dobbiamo dire la verità, fratello. Bene. E poi, quando io te l'ho fatto presente, tu hai detto, sì, ma... Tanto si può dire tutto e tutto al contrario. Sì, eh, quello è un altro discorso, però tu non puoi mettermi a me, a azioni non mie. Quindi eh, io anche posso sbagliare, però ecco, prestiamo attenzione a non mettere in bocca eh, parole al fratello che non ha detto o azioni che non ha compiuto. Ecco perché io metto il link, se ti dovessi dire... A te, mettere in bocca a te parole che tu non hai detto fatemelo presente che la prossima volta rettifico e chiedo scusa perché sono cose pubbliche che non si eh, possono fare quindi in parte risponderò a delle cose che tu hai detto in altra parte eh, non risponderò perché questo video sarà abbastanza lungo seguiranno altri video ci eh, continueremo a confrontare fino alla fine quanto durerà una settimana, un mese, sei mesi, sette mesi, quello che è, non ha importanza. Poi, quando finirà il tutto, gloria a Dio, si ritorna. È bene che ci sia, insomma, questo, questo confronto. Allora, tu hai detto delle parole molto importanti. Allora, tu hai detto, sono temi particolari e difficili, appunto questi che andremo a trattare qua nello specifico appunto far passare la chiesa per la grande tribolazione ovvero il contrario tu dici sono temi particolari sono temi difficili e io ti rispondo fratello Giuseppe non potevi dire una cosa più saggia più consona questo qui è un tema eh, particolare perché per quanto riguarda il fatto che la chiesa sarà rapita non è un tema particolare è un tema semplice si sa eh, punto e basta, sta scritto. Quello che invece è difficile è collocare il rapimento della Chiesa. Questo sì, è difficile. Poi dici, nessuno può dire al 100% è così. Nessuno può dire al 100% è così. Ok, questo è quello che tu pensi. Non è quello che io penso, rispetto a quello che tu dici. Ora però, se una persona viene da me e mi dice... C'è il video eh, dove lui ha detto queste cose, eh? Se uno viene da me e mi dice «Nessuno può fare questa cosa» e poi lui la fa è incoerente oppure qualcos'altro. Poi dici «Certo, persino gli apostoli sbagliarono» e porti un esempio. Sì, troppi esempi se ne potrebbero fare. Per esempio la storia dei gentili, No? Loro si sbagliavano sui gentili perché pensavano che la grazia non fosse per i gentili, invece era come per i gentili, vedi Pietro, quando andrò, andrò da Cornelio, che è nel capitolo 10 di fatti mi pare, non mi ricordo, comunque là intorno. Bene, poi, eh, quindi se nessuno può dire una cosa al 100%, questo vale per tutte e due, dovrebbe va valere per tutte e due. Io infatti non dico questo, io dico, io sono convinto che per quanto riguarda le dottrine del fondamento sono sì e Amen. Io non ho dubbi, non ho dubbi sulle dottrine fondamentali. Trinità, inferno, grazia, peccato di tutti gli uomini, giudizio finale, lago di fuoco, la Deità di Cristo, la vera umanità di Cristo, il rapimento della Chiesa. Benissimo. Io non ho dubbi sul fatto che la Chiesa non passerà per il rapimento, eh, sì, per il rapimento, per eh, la grande tribolazione. Bene. Quindi resta salda la, la mia posizione che no, non riesco a vedere quello che tu dai per certo. Infatti, come già detto, tu prima dici che nessuno può dire al 100% è così. L'errore ci può stare, persino gli apostoli sbagliarono, ma poi tu al minuto 15 del tuo video, minuto 15 e ventottesimo secondo, dici io so, ne sono sicuro, ne sono certo e poi nel minuto 18.07 dici nella maniera più assoluta la Chiesa attraverserà la grande tribolazione. Quindi per te è tassativo, quindi quando tu dici nessuno può dire al 100% è così, ci può stare l'errore, nessuno può dire al 100% è così, però tu dici è così. Allora no, sei incoerente, allora di tu stai nell'errore e basta, come faccio io con te, con amore però. In questa cosa tu stai nell'errore e si può dire al 100% è così. Quindi ci sono diverse cose che, che non vanno, quindi se... Una persona fa errori di, di questo genere, poi, come dire, questo già ti dovrebbe far riflettere anche su dell'altro. E d'altronde, fratello, eh, se tu dici fai un discorso, io lo vado a analizzare. D'altronde io non faccio altro che analizzare le tue parole, quindi spero tu non, non ti offenda perché sono parole tue. Se cioè, io non voglio offendere nessuno ma se io dico una cosa che non sta né in cielo né in terra e tu me lo fai notare nel video dico fratello io ho detto questa cosa effettivamente <ride> effettivamente <coughs> ho detto una cosa che non sta né in cielo né in terra abbiate, abbiate pazienza sono uomo sbaglio io la prenderei così me la prenderei con me, non con il fratello. Quindi spero che tu non possa eh, prendertela con me per questo. Se ho sbagliato nell'esporre quanto appunto sto rappresentando, fammelo presente. Fratello, se io eh, ho commesso, o commetterò degli errori contro di te, fammeli presente. Io ti chiedo scusa poi, se veramente ci sono. Poi dici che non bisogna contendere, la metti un po' sul generico, ma infatti, amen. E rispondere a un video anche a 100 video perché è diritto di tutti farlo nell'amore del signore farlo pubblicamente è, è un diritto non è contendere non, non sto dicendo che tu alludi a questo però sto rappresentando un po' la situazione e quindi faccio il tutto pubblicamente per i motivi già espressi ebbene che i fratelli abbiano tutte e due le campane perché come già detto, un conto che c'è un sacco davanti, un pugile che c'è un sacco davanti e fa il sacco, è un campione. Poi bisogna vedere quando sale sul ring, con un altro di pari, di pari livello. E questo lo dico per me, perché io qui mi sto mettendo in gioco, no? perché io parlo sempre da solo, però <coughs> un conto poi che mi metto in gioco con un altro che conosce la Bibbia, gloria a Dio, anche meglio di me, e, e mi metto in gioco, insomma, non ho nessun problema, non è la gara chissà di più, non è questo, non è questo, qui non ci so questo tipo di gare, noi siamo veri cristiani, ora l'ho messa così. <coughs> Bene, <coughs> quindi, eh, tu dici, non ho trovato il, eh, il rapimento segreto nelle scritture. Allora, io sono arrivato a diventare anziano nella fede quando a un certo punto sentivo tutti quanti alcuni che parlavano no, il rapimento segreto. Ti premetto che io, e da bambino, mai sentito sto rapimento segreto. Sono stato pure all'estero. È perché il rapimento segreto. E sentivo diversi che nel web parlavano di questo rapimento segreto lì per lì non ci ho fatto caso però poi dopo incappavo sempre via più in questi argomenti temi discorsi a che anni anni anni anni fa eh, uh, gli chiesi a uno di questi che non ricordo chi fosse io nella mia ignoranza scusa ma giusto so per curiosità non è che ero tanto interessato ma chi è sto rapimento segreto ah il rapimento segreto, te lo dico io, che cos'è? Il rapimento segreto è quella dottrina che alcuni ciarlatani vorrebbero che la Chiesa sia rapita prima della grande tribolazione. Quello è il rapimento segreto. A che mi sono reso conto? Che ero io! Cioè, ma tu ti rendi conto? Io dovevo arrivare a essere anziano nella vita per capire, che quello che noi crediamo viene chiamato rapimento segreto. Non lo sapevo. E eh beh, sì, perché lo si farà in maniera che nessuno vedrà, mentre invece quando ci sarà il rapimento tutti lo vedranno. Ah, ma io dico, certo che ce ne vuole di fantasia per dire queste cose. Allora, non si chiama rapimento segreto, si chiama rapimento della Chiesa, che poi alcuni, Vogliono infangarci e utilizzare dei termini subdolamente come hanno provato a fare, no? <coughs> Con il rapimento, nella, nella storia, no? Ma resta nella Bibbia, Tessalonicesi. Prima, Tessalonicesi parla chiaro: saremo rapiti. Qualcuno dice non c'è il termine rapimento. Ma che stai dicendo? Arpazo. Ma come non c'è il termine rapimento in greco? Arpazo, portare via furtivamente in un batter d'occhio. Allora. <coughs> Facciamo finta che il rapimento, scusate, il video durerà molto, mi prenderò il mio tempo, mi, mi dispiace, non posso fare altrimenti. Chi è veramente interessato si metterà seduto, se lo vedrà con calma, in due tranche, in tre tranche. io ho bisogno di tempo. Allora, come quando vai a scuola, non è che dura cinque minuti la lezione. Allora, ti faccio ragionare, per un attimo voglio fare il vostro gioco, voglio far finta, no? che il rapimento della Chiesa <coughs> si concretizzerà nel momento in cui Cristo torna. Benissimo. Anche qualora fosse così, una fase, anche se attaccate, una fase è il rapimento della Chiesa, un'altra fase <coughs> è il ritorno di Cristo. Sono due cose completamente diverse, anche se attaccate. Ora, <coughs> quando ci sarà il rapimento il rapimento della Chiesa, che facciamo finta si concretizzerà alla fine, quando il Signore torna, dobbiamo tenere in considerazione che il rapimento è il rapimento della Chiesa, quindi dei credenti. Ora, questi credenti non è che stanno tutti in un solo punto della terra. No, si trovano sparpagliati in tutta la terra, perché se dici il contrario veramente chiude e poi dopo no basta perché poi a un certo punto poi, qua, no, adesso non, non ce l'ho con te, ma in generale se uno dice il contrario proprio veramente me vado a mangiare un gelato e dico a Romana, scusate. Eh. Allora, il rapimento della Chiesa si concretizzerà nei confronti della Chiesa che si troverà sparpagliata nella terra. Quindi ce sarà, che ne so, qualcuno al polo nord, faccio una battuta, qualcuno al polo sud, uno a est, uno a ovest, uno in Africa, uno in colombia uno in argentina che sta nel sud del sud america uno nel canada uno in israele uno in arabia uno in russia uno in australia insomma ci sarà tutta questa chiesa sparpagliata nel mondo riflette fratello giuseppe voi che volete dire cose veramente che vi, vi reputate io lo, ve lo dico con, con l'amore però io dimostratemi che è razionale ecco dimostratemi che quello che voi dite è razionale me lo dovete però dimostrare come io vi sto dimostrando che non lo considero razionale allora quindi se la chiesa è sparsa nel mondo e ci dice prima corinti capitolo 15 dal 50 in poi, dal verso 50 in poi, che tutto questo, spero che almeno in questo ci crediate, tutto questo si concretizzerà in un batter d'occhio. Quanto è un batter d'occhio? Così, tac, in un batter d'occhio è già avvenuto il rapimento della Chiesa. Ecco. Ora, se io, Alessio Evangelisti, sto nel mio bagno e mi sto a fare la barba e... Rossi sta nel, nel suo letto a mezzanotte, all'una e due, tre di notte, sta a dormire e magari io in un modo, lui in un altro, veniamo rapiti, in un batter d'occhio ci andiamo a trovare su nel cielo. Ora, se io invece sto davanti a un'altra persona, quella persona mi vedrà sparire. Ma non è che mi vede salire su nel cielo, perché tutto in un batter d'occhio mi vedono sparire, se sto davanti a qualcuno. Se sto rinchiuso dentro al bagno, nessuno mi vede sparì. Quindi ci saranno milioni di persone che spariranno senza che nessuno li veda. Altri si troveranno davanti, altre persone li vedranno sparire in un batter d'occhio. Dove andremo? Nel cielo. Ma nel cielo dove? Se io sto in Italia, dove vado nel cielo? Sopra l'Italia? E chi sta in America va su nel cielo dove? Sopra il cielo americano? E, e, e Cristo. E ovunque tutti stanno lì? Che, cioè, Andremo in un determinato punto. Il tutto in un batter d'occhio. Mi dite il mondo come fa a vedere questo? Me lo fate capire? Mi dimostrate che quello che io sto dicendo è ir sarebbe irrazionale e quello che voi dite sarebbe razionale? Poi tornerà Cristo. Quella è un'altra cosa. Istantaneamente. Lì lo vedrà tutto il mondo. È, una, è la seconda fase. <coughs> Quindi dire il rapimento segreto... volete infierire su di noi io la vedo la prendo male la prendo male sinceramente la, la prendo male perché vedo una persona che vuole far del male a suo fratello non vedo l'amore di dio in questo è quello che penso non ce l'ho con te fratello eh, Longo, è quello che penso e lo dico è sbagliato io sbaglio come tutti quanti, è quello che penso. Bene, <coughs> poi dici, io non seguo nessuno e non sono cose che ho appreso dagli uomini o da libri. Mi sono proposto di non seguire segui, eh, uomini. Allora, <coughs> eh, fratello Longo, ascolta, tu ti trovi in un ruolo di responsabilità. Perché? Qualsiasi persona si mette a insegnare Bibbia, come stai facendo tu e come sto facendo io, qualsiasi persona si mette a insegnare Bibbia, si mette in un ruolo di responsabilità. Ed è giusto, è giusto. Quindi, lanciare certi messaggi, dobbiamo stare attenti. Te lo spiego. Allora, la parola di Dio dice «Guai a chi confida nell'uomo e che dobbiamo ascoltare solo il Signore». Okay. Da qui, poi a dire che non dobbiamo ascoltare nessuno e poi magari io mi metto a fare video dico no io non ascolto nessuno e poi io faccio video ah sì però tu vuoi che gli altri ascoltino te già qui c'è un qualcosa di strano quindi. la parola di Dio comincia il Vangelo di Gesù Cristo comincia andate per tutto il mondo e annunciate questo Vangelo quindi chi avrà creduto quindi chi vi avrà ascoltato e dopo avervi ascoltato avrà creduto a quello che voi annunciate se è biblico, essa e avrà provveduto, cioè avrà concretizzato, metterlo in pratica, sarà salvato. Matteo 28, 19 e 20. Chi non avrà creduto, chi non vi avrà ascoltato, non sarà salvato. Quindi noi, fratello Giuseppe, Dobbiamo stare attenti, secondo me, a lanciare certi messaggi. Ah, io non ascolto nessuno. Io non ascolto nessuno. Io non posso dire io non ascolto nessuno. Perché il Dio parla anche attraverso uomini, anche attraverso angeli per dire. Efesi 4, 11. Ma non ci sono solo i cinque ministeri. Il Dio ti può parlare anche attraverso un qualsiasi fratello e dirti un qualche cosa. Ti può parlare attraverso un sogno. Ovviamente il Signore parla solo, unicamente e tassativamente attraverso la sua parola. Amen, gloria a Dio. Amen. Beh, io non ho letto libri, dici. E vabbè, non è che noi traiamo queste cose dai libri. Però poi dopo tu dici, ah, il rapimento segreto. E allora se tu non leggi libri o non ascolti nessuno, da dove l'hai tirata fuori la frase il rapimento segreto? E tu l'hai sentita, l'hai presa, l'hai sbandierata? io eh, ragiono ragiono perché mi, non da te però poi quando mi sento che gli altri vogliono infierire dei colpi come dire, farti del male eh, e ce ne sono tanti non, non è il tuo caso ma ce ne sono tanti che vogliono fare questo facciamo stare Ecc eccetera eccetera eccetera quindi facciamo attenzione ok io no io non ho mai ascoltato l'uomo, sì, ok, ma l'ho ascoltato l'uomo, perché io ce l'ho avuto un pastore, anzi vi invito a vedere i suoi video, un uomo di Dio, vero, ovviamente solo Dio è perfetto, grazie, grazie per avermelo eh, insegnato, si chiama Esso Evangelisti, io vi invito, soprattutto i giovani nella fede, a andare a vedere i suoi video, ora sta alla presenza del Signore, un vero uomo di Dio, di quelli antichi, che non ci, oggi ce, non è che non ci sono più, ce ne sono, grazie a Dio, anche molto più grandi, no, non possiamo dire questo. Però, specialmente in Italia, non è che ce ne siano tantissimi, gloria a Dio. Bene, questo ce lo dice anche la eh, parola di Dio. E qui non, non voglio fare riferimento a me, a chi che sia, proprio alla situazione, perché la parola di Dio è piena di questo. Cioè io non posso dire io non ascolto nessuno e poi mi metto a fare video allora non, non, non facciamo video, non siamo coerenti. La parola di Dio è piena di, di, di, di uomini che hanno portato la parola di Dio. Noi dobbiamo ascoltare, sì, solo il Signore, basarci solo sulla parola di Dio. E quando qualcuno ti, ti porta un messaggio, giudicare se è da parte di Dio, se è da parte di... Perché noi impariamo molto eh, direttamente da Dio senza passare attraverso nessun uomo ma quante cose le impariamo eh, da Dio ma Dio si usa di persone tante persone allora ti faccio un esempio mi sono trovato con anziani di una testimonianza ottima veri figli di Dio ma che per ragionare così come ragioni tu che non hanno ver veramente mai ascoltato nessuno ma anche il pastore pure di sana dottrina Ah, io non ho, non ho mai ascoltato nessuno. Eh. Eh, le, le leggo la Bibbia, le leggono la Bibbia chi molto, chi poco basta e fanno quello che è. Eh, per, va benissimo. Però poi un giorno, parlando del più o del meno, me ne esco fuori con una frase: no, perché goghe e Magog. Ora, che sarebbe questo Gog e Magog? Io eh, sono nato, sono nata in questa fede, c ho, c ho, c ho, c ho 50, 60, 70 anni, mai sentito in vita mia una cosa del genere? Ecco, bravo. Vai. Come non hai mai ascoltato nessuno eh, che ti insegnasse Gog e Magog, non sai manco che in Ezechiele 38 parla di Gog e Magog. Non è vero, mo, prenda la Bibbia, ah, non voglio sapere niente, ah, non voglio sapere niente, vabbè, lasciamo stare. Quindi il Dio ci può insegnare, ci, no, è proprio biblico che ci insegna delle cose anche attraverso persone, fratelli, anche attraverso una sorella ti può insegnare qualcosa e non sto sbandierando nessun ministero femminile. Ora, il fatto che un fratello possa essere utilizzato da Dio per insegnarti qualche cosa, resta sempre il Signore colui che ti insegna perché il fratello può essere... Capace quanto te pare, se lo Spirito Santo non ti apre la mente, quello che ti dirà il fratello, da qui entra e da qui esce. Infatti, qui veniamo a noi. Se tu dici che la Chiesa passerà per la grande tribolazione, e io dico il contrario, una cosa è certa, a uno di noi due lo Spirito Santo non gli ha parlato. E se tu dici a me, la chiesa passerà per la grande tribolazione e io dico a te la chiesa non passerà per la grande tribolazione uno di noi due sta parlando per bocca dello spirito santo rifletti a queste parole mi metto in discussione anch'io non possiamo avere tutte e due la parola di dio in bocca in questa situazione uno di noi due non ce l'ha e uno di noi due sta parlando per bocca del Signore dicendo le cose stanno così. Chi è? Tu pensi che sei tu, io penso che sono io, amici come prima. Dio ti benedica, chi sta in ascolto deciderà. Benissimo, andiamo avanti. Allora, tu dici sono delle ipotesi, in generale. Però prima avevi detto nel minuto 15, nel minuto 18, che... Per te è così sì e amen. Per te sono delle ipotesi che la Chiesa, eh, tutto questo ragionamento, a parte insomma che sei caduto nel contraddittorio, per me non sono delle ipotesi, io lo dico. Beh, tu dici, eh, in, questa, eh, in questo video parleremo sul giudizio di Dio, perché è importante, è molto importante. Allora... Io ti ho, ho mostrato, riguardo i termini no? epifania, apocalisse, e, mh, gli altri termini, insomma, che epifania, apocalisse, fanerò, fanero, quello che è, ma non mi ricordo dove do se mette l'accento, lo dovrei vedere sul testo originale, ma mo non me va, che questi termini si eh, riferiscono a un unico evento. Io ti ho detto no, non si riferiscono a un unico evento, perché il, per esempio il giudizio di Dio si concretizzerà solamente alla fine. Il giudizio del trono bianco, quando il Signore eh, farà cessare il cielo, primo cielo e la terra, allora il mare restituirà i suoi morti, eccetera, eccetera, eccetera, e ci sarà il giudizio di Dio. Quello è il giudizio di Dio riportato altresì in Matteo 25, tu dici no, è sbagliato pensare che quello sarà l'unico giudizio di Dio, perché ce ne sono degli altri, e io dico come ce ne sono de degli altri, fratello Giuseppe, e cominci a portare il giudizio della Chiesa, sito in Prima Pietro, Prima Pietro 4, 17, te lo vado a prendere, Prima Pietro, Prima, Pietro 4.17, vediamo, sì. Allora, perciò che egli è il tempo che il giudicio cominci dalla casa di Dio. Ora, se cominci prima da noi, qual sarà la fine di coloro che non ubbidiscono all'Evangelo di Dio? Punto di domanda. Allora, caro fratello, qui stiamo decontestualizzando il tutto. È come l'esempio che io ti ho portato. È scritto in due passaggi, mi pare almeno in due, correggetemi se sbaglio, infatti degli apostoli, che eh, chi si battesa nell'acqua, ok, viene purificato, viene lavato dai propri peccati, ma così non è, perché l'acqua battesimale non lava i peccati, quello che lava i peccati è il sangue di Cristo, e l'ho spiegato. Se tu prendi una, spero che almeno in questo siamo d'accordo, eh, se tu prendi una frase e la decontestualizzi, tu a quella frase gli puoi far dire quello che ti pare. Infatti, non per nulla, l'Evangelo di Gesù Cristo, in eh, Matteo capitolo 4, comincia con le tentazioni del Signore Gesù. E il Signore Gesù diceva «Ma sta è scritto, perché mi prendi una frase? E in nome di questa frase mi vuoi far fare, far credere, far dire cose che la Bibbia non dice». Quindi, quando noi leggiamo, è il tempo che il giudicio cominci dalla casa di Dio, non significa che la Chiesa sarà giudicata. Nel, certo, proprio così, non significa questo. Vogliamo vedere il contesto. Il giudicio, il giudicio, intanto, è solo uno, ed è quello del trono bianco, sito in Apocalisse alla fine. Vogliamo andare per ordine, ti ci faccio arrivare per ordine, sempre se lo vuoi accettare. Poi, io, una volta che ho parlato, ho finito. Poi se tu ribatti, io posso anche ribattere, ovviamente. Se io vado in Giovanni, capitolo 3 verso 18, ehm, no, facciamo capitolo 5, va? Capitolo 5 verso 24. Okay. Dice: In verità, in verità, io vi dico: quindi, ma eh, in verità, in verità, a me la mendice l'originale è una cosa proprio attenzione, chi ho delle mie parole e crede a colui che mi ha mandato. Quindi, c'è anche un padre, vedete, antidrinitari a vita eterna e non viene in giudizio, ma perché? Te lo spiega, è passato dalla morte alla vita, quindi vive, se è vivo non può essere giudicato, non sarà giudicato. Quindi quando qui dice il giudicio cominci dalla casa di Dio, vediamo quello che intende, vogliamo vederlo adesso piano piano, lo vedremo. Benedetto è il nome del Signore. Se io vado in, allora, in Giovanni, no? e chiedo a Giovanni perché la chiesa non sarà giudicata? Perché non può essere la chiesa di Gesù Cristo, il credente, perché non può essere giudicato? Te lo dice, per esempio, 3:18, Giovanni 3:18 dice che chi crede in lui non sarà condannato. Ma chi non crede è già condannato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito figliolo. Quindi chi crede in Cristo non è condannato. E quindi non essendo condannato, non c'è condanna, non c'è giudizio, non c'è giudizio. Assolutamente. Se io vado nel verso 36, nel verso 36 dice, chi crede nel figliolo ha vita eterna. Chi non crede nel figliolo non vedrà la vita, ma l'ira di Dio rimane su di lui e andrà a giudizio. Ma avendo la vita, chi crede nel figliolo ha la vita eterna, ha la vita eterna. Noi abbiamo già la vita eterna, tant'è che è scritto che lo Spirito Santo è la caparra della vita eterna. È la caparra. Ancora, Giovanni 5, verso 29, Giovanni 5, verso 29, dice, allora, usciranno coloro che avranno fatto bene in risurrezione di vita, non in, in risurrezione di giudizio. In risurrezione di vita, ma coloro che avranno fatto male, sì, risusciteranno in risurrezione di condannazione. E quando ci sarà la, la risurrezione seconda? Perché ci sono due risurrezioni, poi dopo lo riprenderemo. La prima che è composta, poi te lo dimostrerò ulteriormente. La seconda risurrezione è la risurrezione di quelli che hanno fatto male per andare in condannazione nel giudicio finale del grande trono bianco. Bene. Poi c'è anche un passo nel verso numero 3, quando dice... Allora, se io prendo però questa, la nuova riveduta, allora, chi crede in lui non è giudicato, chi crede in lui non è giudicato. Questo è scritto in Giovanni 3 e l'originale, ti potrei prendere l'originale e te lo potrei far leggere, Chi crede in lui non è giudicato, invece chi non crede è già giudicato, è già giudicato, ma non per questo. Vedi, in vita, in vita è giudicato, il, il Signore in questa vita già sta giudicando, ma il fatto che il Signore giudica in questa vita, sia la Chiesa, anche la Chiesa è scritto, sia il mondo, non significa questo, che eh, sta parlando dell'unico giudicio che ci sarà. Non significa questo. Assolutamente no. Bene. Dice Giovanni, verso 12.48, chi, chi mi sprezza e non riceve le mie parole, a chi lo giudica già da oggi? La parola che io ho ragionata sarà quella che lo giudicherà nell'ultimo giorno non prima quindi chi riceve le mie parole a chi lo giudica e già oggi il signore sta giudicando se è per questo eh, e ha sempre giudicato poi vedremo come viene chiamato il signore la parola quella che lo giudicherà cristo giudicherà che è la parola nell'ultimo giorno il giudicio del trono bianco nell'ultimo giorno quindi quando Pietro 4 verso 17 dice perciò che egli è il tempo che il giudicio cominci dalla casa di Dio, se comincia da noi qual sarà la fine di coloro che non ubbidiscono all'Evangelo uh, di Dio, non intende affatto il giudicio universale del trono bianco, sito in Apocalisse 20 dove, verso, 13, verso 13. Bene. Ora, se io vado... In Salmo, allora, Salmo 9.4 dice che tu sei posto a sedere sopra il trono come giusto giudice. Dio è giudice e già da oggi il Signore giudica e sta giudicando. Geremia, Geremia 11 20 dice il Signore degli eserciti è giusto giudice prova le reni prova i cuori e che io vegga la tua vendetta sopra di loro perché io ti dichiaro la mia ragione quindi dio giudica già da oggi come giudica provando le reni provando il cuore provando l'anima nostra ci prova per giudicare se noi siamo atti a fare questo, a non fare quest'altro, a ottenere un premio, a ottenere un ministerio, a ottenere la salvezza, perché la salvezza si ottiene per fede. Dio giudica già da oggi. Se tu, hai, se tu credi in Lui o se semplicemente sei un bla bla bla, Dio giudica. Già dalla vita. Ma non è tutto qua. Benedetto è il santo nome del Signore. Bene. Ehm... Um, Tu dici no ma lui ha giudicato alcuni in Apocalisse e li ha fatti morire. Ma andiamo piano se io vado in prima Corinti 11.32 dice ora essendo giudicati siamo dal Signore corretti a ciò che non siamo condannati col mondo. Dio è sempre giudice ha sempre giudicato giudicherà sempre. Troveremo la parola Dio giudicherà Dio giudicherà Dio giudica Dio ha giudicato la troveremo in tutta la Bibbia ma non per questo ci sarà un giudicio pre trono bianco come tu hai detto caro fratello Giuseppe no e ancor meno che la Chiesa sarà giudicata la Chiesa non sarà giudicata non ci sarà giudicio per la Chiesa questo non toglie il fatto che noi siamo giudicati tutti i giorni. Apocalisse 19 dice Dopo queste cose io di nel cielo una grande voce e di una grossa moltitudine che diceva Alleluia, la salute, la potenza, la gloria, l'onore appartengono al Signore e Dio nostro. Perché veraci e giusti sono i suoi giudici, vedi il Signore giudica, sì giudica, ma qui non sta dicendo eh, che eh, non sta parlando di Apocalisse 20.13, il giudicio sarà solo uno, non ci saranno altri giudici, quando io muoio, quando io muoio non vado assolutamente a essere giudicato da Dio, me ne vado all'inferno e me ne vado in paradiso. Poiché egli ha fatto giudicio della grande meretrice, così come ancora, e quindi l, eh, che ha corrotto la terra della sua fornicazione l'ha vendicata nel sangue dei suoi servitori, ridomandando dalla mano destra, eccetera, eccetera, eccetera, e poi la, la getterà dove? Nella perdizione eterna. E quindi praticamente va uh, a morire, va a morire. Ma questo se è per, que se è per questo, allora... Eh, perché poi tu prendi un dovremo leggere tutto quanto, no? E dalla bocca adesso esso usciva una spada a due taglie acuta per, per cuotere le genti, sì le reggerà con una verga di ferro eccetera eccetera per l'indignazione e vedi qui c'è un giudicio certo che c'è un giudicio ma Dio ha sempre giudicato tutto ma qui non parla del giudicio del trono bianco che sarà unico prima non ci sarà un giudicio infatti se tu leggi prima Corinti prima Corinti 11.30 è scritto che molti oggi muoiono perché qui dice dormono, ma se tu prendi questo, vabbè, dice sempre, eh, parecchi muoiono, perché? Perché sono giudicati dal Signore, quando prendono la cena del Signore, quando prendono la cena del Signore, praticamente, in maniera indegna, molti si ammalano, altri eh, muoiono, e come fa il Dio? Il Dio li giudica lì per lì, così come giudica giudicherà quelli quando tornerà certo ma non è il giudicio così come la chiesa non passerà per il giudicio del trono bianco dio giudica oggi giudica ogni persona se deve andare a vita eterna e non passare per il giudicio di, eh, divino di dio oppure se deve andare in perdizione eterna in attesa del giudicio divino I passi da te citati in Apocalisse non dimostrano, non parla del giudicio di Dio. Non ci sarà nessun giudicio inteso in quella maniera. Ovviamente egli è il re dei re, il giusto giudice, benedetto è il santo nome del Signore. Il giudicio universale, gli unici, gli unici, che, andranno direttamente, gli unici che andranno direttamente al lago di fuoco sono l'anticristo e il falso profeta. È l'unica eccezione che sa, non so manco se saranno giudicati per dire saranno presi da un angelo e scritto e gettati con con con questa bestia con grande sarà proprio gettato lì da proprio a fa rappresenta che sarà gettato con grande forza tutti gli altri non andranno nel lago di fuoco quelli che prenderanno il marchio del 666 non andranno nel lago di fuoco andranno nell'inferno poi nella seconda risurrezione ci sarà il giudicio e andranno tutti nel lago di fuoco. Ma prima ci sarà il giudicio, anche perché eh, Dio dovrà giudicare chi invece non ha preso il marchio? Chi passa, diciamo, nel millennio, chi entra nel millennio. Certo, ma no, questo, tutti giudichiamo, ma non tutti siamo giudici. Il giudicio universale è uno, prima non ce ne sono altri, se poi tu non vuoi accettare questo, mi dispiace ma stai, io dico proprio lì stai proprio facendo dire alle scritture quello che non dicono, proprio te lo contesto, ti voglio bene, sei un caro fratello, però a un certo punto io poi alzo le mani, o addirittura far passare la Chiesa per il giudicio, ma quale giudicio? La Chiesa non passerà, passerà per il Tribunale di Cristo, Seconda Corinti capitolo 5, perché poi altrove è scritto, badate di non perdere il premio, ma non è il giudicio, il Tribunale di Cristo è un'altra cosa, la Chiesa è scritto, non sarà giudicata, perché abbiamo la vita eterna, io credo in Cristo, sono ho la vita eterna, o la caparra dello Spirito Santo, non devo essere giudicato, non andrò a giudizio. Che significa questo? Che Dio ogni giorno non mi pesa le reni, non mi pesa il cuore, non, non, mi giu non giudica tutto quello che io faccio così come io giudico quello che fanno gli altri, se è fatto bene, se è fatto male, se predicano il Vangelo correttamente, se non lo predicano correttamente, come giudico me stesso, il mio operato e così via discorrendo perché trovi un termine giudicare, tu pensi che sia il, il vero, la vera azione del giudizio di un tribunale vero e proprio? No, no, non è così, se lo vuoi accettare, se non lo vuoi accettare, Dio ti benedica. Dio giudicherà in quel momento chi andrà e ogni volta che qualcuno trapassa giudicherà chi andrà, Abita eterna e chi andrà all'inferno in attesa del giudizio finale. Esodo 15.26 dice Del tutto tu ubbidisci alla voce del Signore Dio tuo, fai ciò che gli piace, porgi le orecchie ai suoi comandamenti, osserva tutti i suoi statuti io non ti metterò addosso nessuna delle infermità quindi lui giudica costantemente se tu fai questo e se lui nel giudicare va a constatare che tu non lo fai eh, affinché io non ti metterò nessuna delle infermità le quali io ho messe sopra l'Egitto perché io sono il Signore che ti guarisco di ogni male abbiamo appena letto in ebrei sì in ebrei in prima corinti che ancora oggi perché è scritto il signore è lo stesso ieri oggi e in eterno questo è scritto in ebrei invece ebrei 13 ebrei: 13.8 è scritto che gesù cristo il signore l'eterno è lo stesso ieri oggi e in eterno quindi come ieri metteva addosso delle infermità allo stesso modo abbiamo letto in 1 Corinti 11,30 11, che molti sono infermi, malati e altri muoiono, altri muoiono, anzi parecchi muoiono. L'Apostolo Paolo addirittura, il Signore, aveva fatto sì che si ammalasse perché si stava inorgogliendo. Quindi Dio giudica tutto il tempo per vedere se Appunto, porgiamo orecchio ai suoi comandamenti e osserviamo tutti i suoi statuti. Tutti. Egli giudica costantemente. Figuriamoci quando tornerà per la seconda volta se non giudicherà. Ma non sta parlando dell'azione del giudicio, di un giudicio vero e proprio come ci sarà, infatti non andranno al lago di fuoco, nessuno tranne la bestia e il falso profeta andrà nel lago di fuoco, andranno nell'inferno in attesa del giudizio. È molto semplice, con tutto rispetto, questo è l'ABC della Bibbia, caro fratello. Quindi, quando Matteo, il passo da te citato, Matteo 25, allora, quando Matteo 25 dice appunto che Egli separerà i capretti e le pecore alla destra, i capretti alla sinistra, e quando usa uno di quei quattro termini che tu dici... Eh, si riferiscono sempre a un unico evento, qui quando dice, allora quando il fior dell'uomo sarà venuto nella sua gloria con tutti i santi angeli, allora egli separerà il trono della sua gloria, tu dici qua parla della seconda venuta, no, nella seconda venuta non ci sarà il giudicio, tutte le genti saranno radunate davanti a lui, egli separerà gli uomini gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dai capretti, qui parla del giudicio finale di Apocalisse capitolo 20, verso 13, e utilizza uno di quei quattro termini. Quindi quando tu dici, no, io so che la Chiesa non passerà per la grande tribolazione, perché quando leggiamo questi quattro termini nell'originale, Epifania, Fanerò, Apocalisse, eccetera, eccetera, eccetera, si riferisce sempre a un unico evento. Infatti anche qui tro troviamo che parla della seconda venuta. No, qui non parla della seconda venuta, perché la seconda venuta non ci sarà giudizio di Dio. Quindi con questo qui, uno, abbiamo dimostrato che Fanero, oh, Fanero, non mi ricordo come si dice, eh, Apocalipsis, Ecomai e Epifania, non equivalgono a un unico momento. E quindi con questo non, vai, non andate a dimostrare che la Chiesa passerà per la grande tribolazione, così come non compare il termine Chiesa dal capitolo 4 in poi tu dici non c'è la chiesa intanto ti dico che non, il termine chiesa nei primi tre capitoli dell'apocalisse si concretizza 19 volte e la ventesima volta si concretizza nel capitolo 22 quando riprende il eh, discorso però dei primi tre capitoli dopo il termine chiesa non si trova più domanda perché io ce l'ho il perché perché la chiesa non passerà per la grande tribolazione Usa altri termini, dici. Benissimo, perché? I perché sono importanti nella parola di Dio. Ce l'hai un perché? Non usa il termine chiesa? Perché sì, perché sì. Perché sì. Perché sì, dimostri che, che non hai, che non potete dimostrare nulla. Egli verrà a giudicare i vivi e i morti Ma i vivi, i morti, i vivi li ha sempre giudicati Sempre E continuerà a farlo Perché anche quando tornerà per la seconda volta Ci saranno dei vivi E questi vivi eh, Alcuni dovranno entrare nel, nel millennio, altri no Quindi certo Dio giudica tutto il tempo Ma, no, ma non è il giudicio Oggi Dio sta giudicando la Chiesa. Dio ti sta giudicando a me, sta giudicando a me, ma non è il giudicio. Che c'entra questo? Il giudicio è solo uno. E qui sta parlando del giudicio di Apocalisse 20, verso 13, dimostrando che quei quattro termini. Scusate, io parlo con franchezza. Voi dovete anche capire il carattere della persona io ho questo carattere ho questo carattere impetuoso no? alcuni dicono ah tu non hai amore perché? perché parlo con franchezza come puoi dire? ci sono alcuni che te fanno il salamelech e poi quello che te farebbero quello che te fanno eh, non, non fondatevi su questo eh? cioè io sto parlando io parlo così franco impetuoso quello che te pare ma non per questo mi puoi accusare di non avere amore anzi Anzi, il fatto stesso che insegno, cerco, penso, di insegnare la verità. Allora, benedetto il santo nome del Signore. Quindi, l'Apocalisse è cronologica. L'Apocalisse è cronologica. Abbiamo prima i sette sigilli, poi abbiamo le sette trombe e poi abbiamo... Le sette coppe, tu dici l'Apocalisse, sì, tu dici l'Apocalisse non è cronologica. No, l'Apocalisse è cronologica. Mi sembra che tu dica questo, eh. Se ho sbagliato, perdonami, fammelo presente. Mi sembra che tu dica che l'Apocalisse non è cronologica. Allora la Bibbia ti presenta prima sette sigilli, poi sette trombe e poi sette coppe. Se non fosse cronologica, allora. Ti presenta prima sette sigilli però non vengono prima i sette sigilli verrebbero prima le sette coppe ipotesi e poi verrebbero le sette trombe no però no prima verrebbero le sette trombe poi i sette sigilli stanno all'inizio ma vengono all'ultimo e poi vengono come? E poi c'è eh, il primo sigillo, il secondo sigillo, il terzo sigillo. Sì, ma non è cronologica. Quando tu leggi del settimo sigillo, in verità quello è il primo sigillo, mentre invece il eh, primo sigillo è l'ultimo sigillo, il terzo sigillo è il sesto sigillo. Il sesto sigillo è il, se è il secondo sigillo e eh, scusate, di diventa una pagliacciata. Quando leggi l'Apocalisse, leggi in continuazione poi, poi, dopo queste cose, poi, dopo queste cose vidi. No, fratello Giuseppe, l'Apocalisse è cronologica, che poi in queste cronologie Dio apra delle finestre e ti porta fuori dal tempo, dal contesto, dal contesto storico. Amen! Quindi, quello che io ti voglio dire è che l'Apocalisse, la grande tribolazione, che tu hai detto una cosa, di poco agghiacciante ovvero che la prima parte della grande tribolazione, i primi tre anni e mezzo sarà pace no no, no. lascia stare eh, apocalisse 6 quando inizia con quell'uomo che porta non la pace porta la finta pace infatti nel capitolo 6 non mi ricordo il verso non ha importanza cercatelo dice che morirà la quarta parte delle persone sulla terra e nel capitolo 9 la terza parte se tu sommi la quarta parte e poi aggiungi la terza parte conterai circa 3 miliardi 750 mila morti solamente nella prima parte della grande tribolazione che va dal capitolo 4 barra 6 al capitolo 13 12 perché poi nel 13 inizia la seconda metà. Quindi solamente lì muoiono 3 miliardi 750 mila persone, più se muoiono 3 miliardi 750 mila persone in pochissimo tempo, tu pensi che questi non causeranno altri morti sia per la causa che ha concretizzato quelle morti, sia per le, per, per le cause che concretizzeranno questi morti tipo le pestilenze? Ma non leggi nel capitolo 6 che non ci sarà più cibo, che ci saranno guerre, che le genti si ammasseranno le une con le altre, ma quale pace? La seconda metà della grande tribolazione è particolare per il Signore, a parte per la catastrofe che sarà ancora maggiore, perché è lì che inizierà la grande, il grande mattatoio, se si può dire, nei confronti dei credenti. Dove tu vedi i 144.000, mi pare che stanno in Apocalisse 12, se non vado errato. Dovrebbero sta Apocalisse 12, credo. Vabbè, un po' vedere. Apocalisse 12. Apocalisse 12. no, eh, allora è eh, Apocalisse, no, ho sbagliato, Apocalisse 7 allora è, eh. e eh, me sono sbagliato, mamma mia, dopo queste cose, eccoli qua, ho sbagliato, tu vedi i 144.000, Eccoli qua, i 144.000 segnati da tutte le tribù. Poi, quando inizia la seconda metà della grande tribolazione nel, nel capitolo 13, che i, lì vengono dati tutti i santi nelle mani, mani dell'Anticristo, nel capitolo 14 ritrovi i 144.000 morti. Perché? Perché? Perché? Perché? Molto lo faccio vedere perché ecco l'agnello che stava in piedi sul monte Sion qui il Signore ancora non è tornato perché siamo nel capitolo 14 quindi si trova ancora che deve ritornare e con lui erano questi 144.000 persone che avevano il suo nome eccetera, e, lo, e lo seguivano ovunque quindi questi moriranno tutti non date retta agli antidrinitari ma qui non ce l'ho col fratello Giuseppe però si sì, ce l'ho col fratello Giuseppe che la chiesa, l'Apocalisse cronologica ed essendo cronologica, la prima parte della grande tribolazione sarà un mattatoio incredibile. E, e tu dici, no, perché tutti i cristiani sono tribolati. Io ti posso fare il nome di migliaia, per dire, di, di persone che io ho visto, che hanno vissuto il suo cristianesimo, sono stati perseguitati, sì e tutto quanto, ma mai tribolati. Quindi far dire che tutti i cristiani sono tribolati, intendendo la grande tribolazione unico giorno irrepetibile, poi farò un video sull'unico giorno e sui mille anni, significa non dire, dire, dire delle cose che no, non è così. Oggi ci sono. tu hai eh, citato i tribolati di Tessalonicesi, pensa che volevo farlo anche io. Sì, i tessalonicesi sono particolari, sono stati tribola tribolati, tant'è che è scritto come gli ebrei simpatizzavano con loro in questo, ma i corinti no. E ancora oggi, e tanti sono tribolati, guarda quello che sta succedendo nel Messico, lasciamo stare, quello che sta succedendo nel Messico, neanche in Siria, lasciamo, no, ver veramente, neanche in Siria, Il Messico lasciamo stare, Mamma mia, signore, preghiamo per il Messico, a proposito. Allora, Allora, ehm... ma qui, per esempio, qui c'è gente che vive tranquilla e muore. Quanti stanno, purtroppo, se ne stanno andando, perché se invecchiano, i nostri cimiteri qua a Roma si stanno sempre via più, eppure hanno vissuto una vita tranquilla e non sono stati tribolati. intesa come la tribolazione della grande tribolazione. Perché questo è far passare la Chiesa per la grande tribolazione. E infine riguardo al fatto che, che alcuni mi contestano, che ci saranno più risurrezioni, ma è normale. Le risurrezioni nella Bibbia sono due, la prima e la seconda, ma la prima è composta. È composta, per esempio, quelli che moriranno. ragionati, quelli che, mo, qui non ce l'ho col fratello Giuseppe, non so come la pensa in questa, uh, in, in questa cosa. Quelli che moriranno durante il millennio e moriranno salvati perché si sono comportati bene, perché per quanto possano vivere tanto, non, morir, non, non, non vivranno tutto il millennio, moriranno. Quelli che moriranno, quando risorgeranno? Dovranno risorgere. Ecco lì che c'è, ci sarà, alla fine, un'altra risurrezione, quelli che finiranno il millennio, che non si solleveranno come l'arena del mare e che saranno fedeli invece al Signore e che non eh, lo tradiranno, allora passeranno i cieli e la terra, il cielo e la terra. Questi che saranno in vita dovranno essere trasformati o no? È una sorta di risurrezione. Quando ci sarà il rapimento che il rapimento della Chiesa anche i morti risorgeranno prima Corinti 15.23 qui te lo dice ciascuno nel suo proprio ordine perché Cristo che è le primizie nel suo avvenimento e poi saranno vivificati vivificati saranno vivificati famo pure così Vediamole un po'. Coloro che sono di Cristo saranno risuscitati, quelli che sono di Cristo, Cristo le primisse, poi quelli che sono di Cristo alla sua venuta. Quindi risusciteranno quelli che sono di Cristo. Vogliamo vederne altri? Allora, vogliamo vedere prima Tessalonicesi 4. Prima... Tessalonicesi 4 dice perché noi vi diciamo questo per parola del Signore che noi viventi che saremo rimasti fino alla venuta del Signore non andremo in ansia coloro che dormono perché il Signore stesso con acclamazione di, di conforto con voce di Arcangelo con tromba di Dio discenderà dal cielo e quelli che sono morti in Cristo risusciteranno prima poi noi viventi poi noi viventi saremo che saremo rimasti saremo insieme con loro rapiti nelle nuvole qui c'è il termine arpazo c'è il termine rapiti quindi risu ecco qui un'altra risusciteranno quelli che sono in Cristo e non ci siamo dimenticati quelli dell'antico patto di quelli parla Daniele però le persone fanno un minestrone Una cosa certa, qui lo Spirito Santo sta parlando a qualcuno e qualcuno di noi due non parla per la bocca dello Spirito Santo. Benissimo, tu pensi che sei tu. Benissimo, benissimo, benissimo. Bene, quando Matteo 24 quando Matteo 24 Matteo 24.36 dice riguardo a quel giorno, a quell'ora nessuno lo sa, neanche gli angeli del cielo lo sanno. Tu dici no, a noi lo sapremo. La scrittura dice che quel giorno e quell'ora nessuno lo saprà. No, perché è scritto che viene come un ladro, bravo, viene come un ladro per quelli del mondo. Per noi non viene come un ladro, perché noi ogni giorno vegliamo e ogni giorno lo aspettiamo. Non può venire come un ladro per noi. Perché io so che il Signore, il mio Redentore, vive in qualsiasi momento, mi può portare via o perché muoio o perché suona la tromba e non verrà mai fin tanto io rimarrò per la grazia sua fedele come un ladro quello è un altro discorso, ma riguardo a quel giorno e a quell'ora, nessuno lo sa, neppur gli angeli del cielo. Quando il Signore tornerà per la seconda volta, tutti lo sapremo, perché come lo sapevano la prima venuta, leggi Daniele 9 dal 24 al 26, e il 27 parla della settimana Apocalisse, perché quelli che contorcono che non sei tu le scritture, che non capiscono niente... Non vedono che nei capitoli precedenti c'era il Tempio. Poi il Tempio cessa di esistere, viene distrutto, nel capitolo 27 lo ritrovi. Ecco qui che è l'ultima settimana. Lasciamo stare. Bene. Ok, ho finito. Questo è stato il video. E eh, vabbè, eh, sì, mi, mi rendo conto che ho un modo di... Ehm, D'altronde siamo in arringa, non, non me potete fare fa arringa, tutto gnie gnie gnie, già, non è il mio carattere. Più do, fa gnegnegnegnegne, e non, non ci riesco. Fatemi essere un po' libero, eh, no? Perché alcuni, caro fratello Giuseppe, dicono: Vedi, non ha amore, non ha amore, eh, oh, è il mio carattere, e, e non sto peccando, lo rendo pubblico. Ecco, l'ho fatto in streaming privato. Ora lo rendo pubblico e... ebbene sì quindi spero non ci sia nessun errore perché lo streaming se non, eh, non ti dà la possibilità poi di riascoltarti a ah, un'ora e 18 e eh, mamma mia pensavo due ore sarebbe durato meno male ho corsicchiato eh? bene allora fratello Giuseppe io ti ho risposto continuiamo così Glor gloria a Dio e pian pianino insomma io rispondo a te tu rispondi a me e... o facendo il mio nome senza fare il mio nome ci mancherebbe però si capisce e ci continuiamo a confrontare poi chi, eh, chi vivrà vedrà e gli altri ascolteranno gloria a Dio ascolteranno e valuteranno e poi basta fine bene una cosa è certa la verità va predicata va insegnata questo vale per me e per te e quindi è chiaro che io devo per forza predicare, insegnare e anche confrontarmi con chi reputo non, non lo faccia. E la stessa cosa per te, infatti, è quello che stai facendo. Benissimo. Dio ti benedica. Io ti saluto nell'amore del Signore. Amen. Grazie. Saluto a tutti quanti i fratelli. Poi se è, farò un video dove veramente andrò a spiegare ad alcuni che proprio non vogliono o non vogliono accettare o non vogliono comprendere che questa cosa qua invece è molto buona, perché vedete, poi dopo eh, comincia a dire questo è così, questo non è così, poi aggiungi altre cose, poi dici che la Chiesa sarà, sarà giudicata, poi dici che il trono, che oltre al, eh, al giudizio del trono bianco ci sono altri giudici, invece no, a me. Bene, con voi, come sempre, è stato Alessio Evangelisti. Grazie per essere stati qui con noi. Il Signore vi benedica. Se il Signore vorrà, ci si vedrà al prossimo videoprogramma. Shalom.